Ciao a tutti, questo video è il più particolare, credo, tra tutti quelli che ho fatto finora e sarà anche molto diverso come lo farò. Prima di tutto oggi è ehm, sabato 19 febbraio 2022. Questo è l'ultimo sabato in cui io posso fare una spesa di cibo per un po' di tempo. Eh, in questo momento ho in tasca, in contanti, 30 euro. E 8 euro um, nel conto post e pay e non ho nient'altro quindi oggi vado a fare la spesa per uh, l'ultima volta cioè spendo gli ultimi soldi che ho in tasca qui 30 euro ho già accennato come mai ho pochi soldi perché in un altro video perché um, Quest'anno è andato piuttosto male come vendite del materiale che io ho, eh, mio, di quando ancora lavoravo. Eh, come ho già detto, eh, l'ultimo oggetto venduto è stato a marzo del 2021, quindi dell'anno scorso, eh, e fino ad oggi non ho venduto nient'altro, quindi adesso sono rimasto senza soldi normalmente quando um, sono vicino alla fine de, de, delle mie finanze eh, tendo a spendere di meno per la spesa allora normalmente eh, spendo intorno ai 24 26 28 euro alla settimana come spesa eh, quando sono in periodi come questo, che, in cui sono adesso, in cui vedo che non riesco ad avere ulteriori soldi, posso mangiare con una spesa settimanale anche di 10-12 euro. In realtà, in, questi, in questo periodo, che vedevo che i soldi stavano per terminare, non mi sono ridotto a fare la spesa a 10 euro. Perché? Perché voglio fare un esperimento. Quindi anche oggi, questo sabato qua, andrò a fare una spesa normale tra virgolette eh, quindi spenderò tutti i soldi perché ho appunto 30 euro in tasca di solito la spesa che faccio sono 24, 26, 28 quindi li spenderò ora il motivo per cui faccio questo è come avete visto dal titolo che voglio fare un digiuno era un po' che lo volevo fare e volevo, voglio farlo più lungo di 13 giorni perché 13 giorni? perché tra il 2000, ehm, nel 2017 o 2018, non ricordo bene di preciso, ero già in una situazione simile a questa, cioè ero rimasto senza soldi, e quindi semplicemente avevo, oh, attendendo di riuscire a guadagnare qualche soldo, non mangiavo. Ehm, quindi ho fatto praticamente un digiuno durato 13 giorni, appunto. Allora non sapevo niente di digiuno, soprattutto niente di digiuno a scopo terapeutico e quindi eh, o a scopo salutare diciamo e quindi ehm, in quel periodo lì appunto in quegli anni non, appunto non ricordo se era 2017 o 2018 comunque eh, mi ero informato e avevo scoperto in quel momento che ci sono persone che fanno digiuni anche eh, periodicamente durante l'anno e che viene che è una pratica considerata eh, curativa, diciamo in qualche modo, depurativa. In quel periodo quindi eh, quello che era partito come una necessità per mancanza di soldi era diventato poi un simpatico esperimento, appunto durato 13 giorni, cioè durato fin tanto che non sono riuscito ad avere ulteriori soldi per ricominciare a mangiare. Poi da allora non è più successo perché più o meno avevo sempre qualche soldo e quindi riuscivo a fare la spesa, quindi questa volta, eh, in questo periodo qua, è la prima volta dopo tanto che di nuovo mi trovo senza denaro e quindi ne approfitto eh, per eh, provare appunto il digiuno per più di 13 giorni, cioè provare a farlo, eh, quindi di proposito, scegliendolo di proposito, provare a farlo di più, per più tempo, più di 13 giorni, i motivi quindi per cui lo faccio, allora uno è quello che ho appena detto, cioè provare più di 13 giorni, cioè voglio vedere dopo 13 giorni cosa succede, perché quando mi sono informato ho saputo che i primi appunto 7-10 giorni cambia poco, ok? Eh, è da quel momento in poi che si sentono cambiamenti, quindi io ero a 13 giorni, e ero praticamente appena entrato nel digiuno vero e proprio. Un altro motivo per cui lo faccio è vedere se cambia qualcosa nella mia salute, cioè se vedo qualche diversità, qualche cambiamento nella mia salute. Un altro motivo è che eh, vorrei comunque perdere qualche chilo. Io sono abbastanza robusto come persona, però comunque per esempio ho qualche penso di avere qualche chilo di troppo sulla pancia che è un po' gonfia quindi voglio vedere se per caso approfittando di, questa, di questo periodo perdo un po' di gonfiore e ovviamente uno dei motivi è anche il fatto che in questo momento mi manca denaro quindi ne approfitto era un po' che volevo fare un altro digiuno dopo quell'esperienza lì di qualche anno fa era un po' che volevo farne uno un po' più lungo, però avendo sempre i soldi alla fine mangiavo, ecco. eh, adesso ne approfitto, Ho visto che i soldi mi mancano ne approfitto e faccio questo esperimento. Vi dico come funzionerà eh, il video che sto registrando, perché eh, sarà particolare, quindi ci sarà questo spezzone di video che sto registrando adesso che è tutta l'introduzione su tutta la, la, la questione, quindi in cui appunto ho appena finito di spiegare perché lo faccio, qual è la situazione, ehm, eccetera. Poi ci sarà intorno a... Allora, ehm, oggi appunto sono andato a fare l'ultima spesa quindi adesso per una settimana ho da mangiare diciamo normalmente ehm, la prossima settimana, il prossimo sabato eh, farò un altro spezzone che, che attaccherò poi in seguito a questo eh, sarà il primo sabato in cui non faccio la spesa non posso fare la spesa ma non sarà l'inizio del digiuno perché farò fuori anche tutte le scorte che ho cercherò appunto di far fuori le, le poche risorse che ho che sono un po' di pasta poca roba un po' di spaghetti, un po' di penne e ho un po' di riso, il riso mi durerà un po' non so quanto però ne ho un pochino e poi ho degli snack diciamo e poi cos'altro, no basta, nient'altro, quindi finite le scorte, ci si rivedrà ancora, ah, il prossimo sabato quando inizierò a dar fondo alle scorte mi peserò, poi finite le scorte farò un altro spezzone dove dico che okay, da oggi parto col digiuno e quindi mi peserò una seconda volta anche in quel caso, perché ovviamente facendo fuori le scorte non credo che mangerò più di tanto quindi potrei già aver peso, perso del peso nel frattempo. Eh, questa seconda data, quando inizierò eventualmente il digiuno, non so quando sarà perché non so bene quanto mi dureranno le scorte, vedremo quindi eh, vedremo quando succederà. Quindi poi finite le scorte, comincerò il digiuno. Il digiuno sarà non mangiare niente, quindi durante tutta la giornata, e bere solo acqua, acqua del rubinetto quando inizierò quindi ci sarà un primo video dove dico che da oggi inizio poi quando inizierò ci sentiremo poi ogni 2-3 giorni così giusto per aggiornamento e eventualmente se ci fosse qualcosa di particolare diciamo che mi dovesse succedere diciamo per appunto per tenervi aggiornati la cosa particolare però di questo video è che nessuno lo vedrà nessuno di voi lo vedrà, finché non sarà finita tutto, tutto l'esperimento. Quindi vuol dire che eh, quando voi vedrete il video, quando sarà pubblicato il video, l'esperimento sarà finito e sarà finito perché, molto probabilmente, perché eh, io avrò trovato del, degli altri soldi, dell'altro denaro e quindi avrò ricominciato a mangiare. Il motivo per cui faccio così questo video eh, è che eh, avevo già in passato ricevuto delle critiche eh, che, eh, che dicevano che io facevo i video per chiedere soldi eh, malgrado io abbia sempre detto che non chiedo soldi e non ne chiederò mai però questo video, siccome parla di indiguno, poteva essere diciamo, scambiato per un video che chiede aiuto in realtà non lo è, è solo per uh, aggiornare su, una, su questo esperimento che voglio fare, però uh, questo modo di farlo e di pubblicarlo solo a cose finite, solo quando avrò nuove finanze e quindi avrò ricominciato a mangiare, è un'ulteriore diciamo, prova del fatto che non faccio i video per, uh, per chiedere denaro. Quanto dura l'esperimento? Non lo so, perché? Perché intanto adesso appunto da oggi una settimana ancora mangerò poi sabato prossimo comincerò a dare eh, fondo alle scorte e poi ehm, finite le scorte che già lì non so quando sarà quindi non so quanto mi dureranno le scorte che ho ehm, da lì in poi partirà il, il digiuno il digiuno non so quanto durerà non so quanto durerà non solo perché non so quanto, quando avrò altri soldi ma anche perché ehm, vedrò come risponde il mio corpo come rispondo io la mia salute al digiuno è probabile quindi che questo video alla fine si faccia un po' lungo e possa essere da dividere diciamo in due o magari anche tre eh, spezzoni, tre non credo ma penso almeno due sì normalmente a proposito di durata io ho visto un po' in internet, ho sentito, ho visto video, ho letto delle cose un digiuno viene fatto di solito intorno ai 30-40 giorni consecutivi e a volte, mediamente, a volte un paio di volte l'anno, quindi due sessioni eh, di digiuno. Ehm, questo però normalmente è fatto da persone che però fino a quel momento eh, si cibavano regolarmente, avevano pasti regolari. In realtà io non parto da quella situazione perché già oggi, Già da un po' di tempo, eh, mangio molto poco. Eh, per esempio, colazione la mattina non la faccio mai. La sera eh, mangio pochissimo, giusto per mettere qualcosa nello stomaco, qualche snack salato che siano patatine o che, che siano popcorn o che siano eh, grissini, per esempio, ma proprio poca roba. Eh, tanto per fare un'idea, un pacchetto di patatine per esempio mi dura due o tre settimane. ecco, Oppure um, i grissini, Io, a me piacciono dei grissini con lo zenzero, eh, mi durano una settimana anche quello. Un pacchetto di grissini, e tipicamente come cena serale, appunto, prendo proprio di numero 3-4 patatine. 3-4 uh, popcorn o poco di più, ma proprio di numero e uno o due grissini. Quello è tutto quello che mangio la sera, normalmente fino ad oggi, già da molti mesi. Uh, L'unico pasto che faccio vero e proprio è a mezzogiorno, dove mangio solo un, un, un, una portata, quindi di solito un secondo e basta poca roba anche lì, per cui non arrivo da una situazione di pasti diciamo, né abbondanti né regolari tra l'altro, perché a volte anche la sera non mangio niente, bevo soltanto acqua, quindi comunque eh, non, so, non si possono considerare pasti regolari, per cui probabilmente non potrò durare 30-40 giorni, o perlomeno penso, non lo so, non l'ho mai fatto, 30-40 giorni come eh, queste eh, diciamo eh, digiuni regolari insomma quindi eh, in pratica il digiuno finirà o quando vedo che qualcosa non dico non va ma magari sento proprio la fame oppure eh, appunto c'è qualcosa che non va, magari mi accorgo di qualcosa di particolare oppure ehm, quando avrò di nuovo soldi che non so quando sarà perché, tra l'altro, non c'è in ballo niente, neanche uh, possibilità di vendita. Ogni tanto ho qualche utente che mi chiede qualcosa, quindi uh, però di questi tempi non, uh, non ho niente. Direi che per questo spezzone è tutto. Uh, dovrei aver introdotto un po' tutta la questione e poi se mi dimenticherò, qualcosa, mi sono dimenticato qualcosa in uno dei prossimi spezzoni, lo inserirò direi che ci si risente ehm, con un altro spezzone del video eh, sabato prossimo il 26 febbraio mi sembra che sia cioè il primo, il primo sabato dove non andrò a fare la spesa quindi a tra poco ciao, eccomi in uno spezzone nuovo ehm, del video Um, oggi è sabato 26 febbraio 2022 e oggi è il primo sabato da un po' di tempo che non vado a fare in cui non andrò a fare la spesa. Uh, ne approfitto per finire tutto quello che ho, le scorte che ho. Ho visto che ho un po' di pasta del riso e qualche snack, poca roba per cui non dovrei metterci troppo, il riso ne ho un pochino ma non è tantissimo dipende da quanto ne mangerò in realtà io vorrei finire alla svelta le scorte così comincio la, il digiuno e perché è quello che voglio fare è l'esperimento che voglio fare oggi mi sono pesato se ho visto bene, perché sono senza occhiali, eh, sono peso 77,5 77 kg. Um, quindi vedremo uh, vedremo um, come andrà se perderò qualche chilo immagino perché senza mangiare <ride> um, vedremo eh, questo spezzone è corto dovevo solo dirvi questo e um, ci rivedi, rivedremo quando le scorte saranno finite e quindi comincerò il vero e proprio digiuno dove quindi non avrò più niente da mangiare e quindi non mangerò più niente durante tutta la giornata quindi eh, colazione, pranzo e cena e berrò soltanto acqua dal rubinetto al prossimo spezzone ciao ciao rieccomi con un altro spezzone eh, questo è eh, il prologo della prima parte perché ho visto mettendo insieme gli spezzoni che ho girato finora che <coughs> si è già fatto troppo lungo, cioè abbastanza lungo il video, quindi preferisco chiuderlo e cominciare la seconda parte. Quindi questo è il, appunto il finale della prima parte quindi ci rivediamo tra poco adesso concludo questo pezzettino di video e poi comincerò a registrare l'inizio del prossimo ciao a tutti e grazie delle visualizzazioni ciao